Ciao a tutti ragazzi, sono S2004, oggi siamo in un nuovo video sul server, Vanilla, e tra l'altro vi devo dire che è da un po' che non porto più video, perché sono andato in vacanza un, una settimana fa, e tra l'altro si è spento il fuoco qui, mi sa che è stato Madamarco prima che è entrato sul server, adesso sono da solo, tra l'altro vi devo far vedere un po' di roba. Allora innanzitutto eh, spieghiamo un po' cosa è successo perché è da tre settimane che non faccio video. Allora probabilmente questo video uscirà lunedì che sarà il primo giorno di scuola per eh, dove sono io però per chi non ha ancora iniziato perché so che tra l'altro cosa sto facendo. Ecco tra l'altro ho fatto questa nuova zona così qua ci sono tutte le, le mm, pozioni. Ehm, so che in alcuni luoghi non si inizia già il 9 ma si inizia dopo quindi fortunati voi noi dobbiamo iniziare il 9 e quindi per me sarà il primo giorno di scuola io cercherò di pubblicarlo poi sono stupido cercherò di pubblicarlo poi per lunedì pomeriggio sempre alle 2 e cosa comporta questo? comporta innanzitutto che adesso farò di nuovo i video credo che rallenterò di nuovo un po' poi perché è da tre settimane che non porto più video? Allora, principalmente perché dovevo finire di fare dei lavori. Eh, la prima e l'ultima settimana. Nella penultima settimana, tra l'altro ci sto facendo vedere cosa è successo in queste tre settimane, eh, sono andato in vacanza, quindi non ho potuto fare video, sono usciti degli snapshot, ho già preparato tutto il set, devo solo più fare il video quando ho tempo. E poi questa è una costruzione di Ima da Marco con scritto questa arte moderna, ma vabbè. Poi cos'altro è successo? Redroix ha costruito delle cose strane là sopra. E le nostre farm hanno continuato a funzionare. Tra l'altro, volevo venire a vedere perché le cesoie si rompono, come ho detto. Quindi esattamente questa si è già rotta. Eh, altre cesoie. Questa ha 21 di durabilità. Questa 25. Questa 37 è, ha prodotto un sacco di lana, vediamo. Ecco, infatti ha prodotto un sacco di lana. Tra l'altro, se sentite questi rumori, non fateci caso. Allora, io direi... Quando ho poi del ferro vado a cambiare tutte le cesoie. Questa voce in retroex ha fatto robe strane qua. Non so se si sentono voci. Se si sentono voci, questa parte qui poi dopo la butto via. Volevo registrare con Madamarco, ma Madamarco non c'era, quindi eh, non ho potuto registrare, cioè non possiamo registrare con lui, adesso lui non può. Tra l'altro questa è casa di RetroX che tra l'altro sta facendo un sacco di nuove robe, non saprei dire cos'è, in più ci sono due nuovi arrivi sul server, uno è flkjwell che ha deciso di fare il postino come lavoro, e non so bene cosa possa servire, ma se serve, lui c'è, e queste sono le cassette postali, e le ha costruite lui, poi tra l'altro, eh, Royx ha costruito la metro, ed è ancora in costruzione, quindi non ve la faccio vedere, però come potete vedere, è ancora tutta da finire di costruire, poi qui c'è pure una... Ah, tra l'altro il ferro mi serve quindi prendiamolo eh, ah, è già finita questa caverna pensavo ah, c'è ancora un po di ferro qui eh, quindi appena posto porterò poi il video degli snapshot che a quanto pare dovrò aggiungere un sacco di nuove cose perché l'avevo fatto sui vecchi snapshot eh, poi altre novità ho aggiunto ripristino a queste due cose dell'armatura e ho riparato l'ascia e anche gli altri attrezzi ma si, alcuni si sono già rotti. Altre novità ho scavato ancora per fare le altre farm ma non lo faccio vedere ancora oggi, Probabilmente farò vedere quando sarà finito. E altro non so cosa dire, quindi prendo solo più questo carpone e... Ci vediamo poi a casa. Ecco ragazzi, altre cose nuove sul server, sempre Fele K. Pietro che ha deciso di fare il postino, ha fatto le poste, vabbè questo possiamo toglierlo, poste se il personale manca a fare, c'è quel post, boh non so cosa vuol dire, sono cose che ha fatto lui, vabbè so personale è autorizzato ma io posso venire perché sono autorizzato e qua ci sono le commissioni tra l'altro questa scala qua si deve sempre togliere, e anche questa, ah no, non è vero. questa non si deve togliere, va bene, io li rimetto la roba che gli ho rubato qui, anche cartello, e altre cose, non lo so cosa dire, ehm, se andiamo da questa parte sempre FLKJwell perché gli ha fatto un sacco di roba ha costruito questa zona qui che sono i mercatini e va bene tra l'altro con questi fili qui non, non, è, non sono proprio il top stare 40 perché appena tocchi qualcosa si rompe tutto ma vabbè e altre cose volevo ancora far vedere Qui c'è la, la casa di F.L.K. Jewel, che oggi non c'è, anche se avrei voluto vederla. Ah, qui abbiamo fatto una foresta per, per venire a prendere poi il legno qua, quando ne abbiamo bisogno. Laggiù c'è una casa che non avevo ancora visto. Ma qui è, è col, questa è casa sua, comunque. Questa è tutta la sua roba. Qua poi c'è la cantina che non sto a far vedere. Rifiro la porta. E qui non so cosa ci sia. Allora, intanto qui ci sono questi che rompono. Ah, ecco il nuovo arrivato è anche slider. non sapevo che questa era casa sua. Tra l'altro cos'è tutto sto vetro? Vabbè, fa niente, qua sta facendo lui roba. Cioè lui ha un suo metodo particolare di costruzione, quindi... Sarà bello vedere cosa fa. Perché è molto sullo stile di una volta. Poi vabbè, poi si va nella sua miniera personale che è praticamente la sua vita, ma vabbè. Poi qui c'è le farm di Pietro. Che sarebbe le Pellekapagewell, ma vabbè. Mi viene più da chiamarlo Pietro, perché lo conosco così. Qua ci sono le sue farm. E... Questa è la farm di alberi, robe varie, casa sua, qui il legno, e tra l'altro manca una porta qui, ma vabbè. E poi qui ci sono le sue farm di coltivazioni, e qua ci sono sempre altri alberi un po' minorari che sono stati piantati Quando avremo bisogno poi di legno speciale, sicuramente potremo venire qua. La nuova cosa che ho aggiunto sono le regole del server per tutti i nuovi arrivati, sto... Zombie, mi ha rotto, sono le regole e tutti i partecipanti con i loro lavori, ehm, va bene, eh, devo andare a dormire. Ecco ragazzi, un'altra cosa, non so se siete già accorti ma adesso avevo 64 bistecche perché avevo farmato un po' di mucche, avevo un po' di carne là sotto. Eh, altre cose che volevo farvi vedere è che da questa parte sto ampliando la zona degli animali, vado quanta roba c'è, eh, lì ci sono degli alberi che sono senza corteccia e qui è esploso un creeper, perfetto, devo poi coprire tutte le buche qui, e l'ho allestita così questa zona, io probabilmente metterò poi ancora Titti zombie che rompete le scatole, stavo dicendo qui probabilmente metterò ancora delle scale perché è così spigoloso non mi piace. E qui sto facendo la zona pian piano, la sto facendo qua adesso ci sono tre mucche, Poi qui sto ancora scavando, anche qui sto ancora scavando anche, poi qui, adesso poi andrò avanti, all'estero, tutto, metterò gli animali e vi farò poi sapere sempre cosa faccio. Poi aggiunto anche questo. E poi, cosa volevo fare in questo video, anche se mi sa che è già durato abbastanza. Comunque, dirò cosa farò, quali sono più o meno i miei progetti. Ah, penso che quest'anno andrà come andrà... Eh, inizierò di nuovo a fare meno video per la scuola e... altre cose eh... sempre questa settimana se riesco registro il video di, di minecraft 1.15 che hanno aggiunto le api ed è fantastico e volevo già farlo oggi questo video ma ho aspettato ancora perché probabilmente se anche altre persone guardassero il video della 1.15 e non guardassero gli altri video eh, non capirei però perché ho detto quelle cose, quindi preferirei dirle in questo video. Poi, per la prossima settimana invece, penso che... Cosa... Ah, tra l'altro devo fare un cappello di diamante da mettere lì, perché sennò sta armatura fatta così non mi piace. Ecco, poi ho aggiornato anche qua sotto, come potete vedere qui, ho aggiunto le pozioni di danno e di lentezza. Di cioè non l'ho aggiunto ho fatto soltanto la la un posto dove metterli e poi altre cose che sto facendo ecco come vedete ho fatto un sacco di fer, di fer vetro e perché ho fatto un sacco di vetro? allora intanto prendiamo le litra che avevo riparato quindi adesso non sono più rotte prendiamoci anche i razzi allora vediamoci l'armatura, togliamoci i razzi però, eh, dovevo, volevo scegliere una zona, tra l'altro non so se sono ancora capace a usare l'elitra, volevo scegliere una nuova zona se si carica tipo oceano, quindi dovremmo andare un po' avanti ma so che da qualche parte per qua si trova, per far... allora ragazzi sono arrivato alla zona dell'oceano e qui... Come vi stavo dicendo, penso che sorgerà una nuova imponente costruzione che sarà la mia prima del server dei video. E tra l'altro non so che cos'è sta roba ma penso che siano delle bolle. Oppure queste robe qua bianche. E penso che costruirò Atlantide. Allora, io ve l'ho detto così. E spero che siate felici, che vi possa piacere questa mia costruzione. Allora, insieme, credo che lo farò insieme anche a Madame Marco, però non riesco a capire proprio che cos'è sta roba, dopo vado a vedere. E la farò di vetro sul sfondale, e ci sarà una specie di base, quindi sarà abitabile, e lo farò con Madame Marco, stavo dicendo, e spero che vi possa piacere. Comunque, detto questo, io chiudo il video, spero vi sia piaciuto e ciao!